oggi voglio rispondere a questa domanda se per vetrate scorrevoli sono legali intendiamo la chiusura magari di un porticato di una loggia quindi un terrazzo un balcone tutti quei casi dove vogliamo andare a aumentare la copertura della casa ottenendo una stanza o una zona in più da poter abitare da poter vivere e proprio perché andiamo praticamente a creare e ampliare la copertura della casa queste vetrate non sono legali cioè ovvero sono legali se viene chiesto un permesso e rivolgersi a un tecnico o al proprio comune vedere le disposizioni in materia comunali ma generalmente tutte queste tipo di vetrate anche se ci sono aziende che ti dicono che non servono nessun permesso che sono legali perché sono dei pannelli in vetro scorrevoli perché si apre tutto ti posso assicurare che così non è quindi occorre sempre chiedere un permesso l'unico caso dove lo puoi fare senza permesso è se tu monti una tenda perché una tenda è considerata un altro tipo di elemento non è una chiusura vera e propria ma sia che stai facendo delle vetrate scorrevoli sia che le stai facendo impacchettabili ossia che le stai facendo fisse in tutti questi casi serve il permesso alcuni obiettano già dicendo sì ma quando io l'apro si apre tutta è come se non ci fosse sì è proprio nello spirito di una finestra che solitamente una finestra è apribile per poter dare aria quindi è normale che sia così ma quando la chiudi vai a creare un vero e proprio ambiente quindi aumenta la cubatura della casa bisogna vedere soprattutto anche se la cubatura nella casa è disponibile se la vetrata non è troppo vicina al confine e tantissime altre cose se ti occorre una consulenza per acquistare le tue nuove vetrate per chiusura di un balcone di un terrasso di un portico ti puoi valere del servizio di consulenza con sistema bisacchi che ho ideato e puoi trovare le informazioni su www.blogbisacchi.it ti potrò aiutare nella scelta migliore e magari di avere un'accortezza Appunto, sul discorso della legalità o meno della cosa, perché qualsiasi venditore te le vorrebbe vendere a tutti i costi, ti dice non c'è nessun problema, ma poi cosa succede? Che la vetrata te la monta, te la installano e se arrivano i problemi, i problemi sono i tuoi, perché se monta una vetrata senza permesso equivale a un abuso edilizio. Abuso edilizio uguale un problema penale, quindi nemmeno civile è una cosa veramente grave. Con questo spero di averti aiutato. Ciao e al prossimo video!